Amici di Volonbrite, ben ritrovati, siamo qui con Amalia Sant'Angeli, coordinatrice della terza commissione della circoscrizione 1. Iniziative come spazi reali, quanto possono essere efficaci ai giovani della città di Torino? Beh, sicuramente i giovani hanno bisogno di un sacco di iniziative perché hanno un sacco di energie e, e ci sono tanti vuoti da, da colmare, per cui iniziative come queste sono bellissime, in posti bellissimi e io penso che la città di Torino ne abbia veramente tanto bisogno e anche la Circoscrizione 1, per cui veramente siamo molto contenti di questo tipo di iniziative. Eh, vuole per caso lanciare un augurio, anche un invito ai giovani a partecipare alle attività che si terranno qui a Spazi Reali? Sì, io penso che i giovani non abbiano bisogno di inviti, perché i giovani hanno... Un'energia e un intuito e un buon senso superiore a quello di noi adulti, che abbiamo bisogno di essere sollecitati e invitati. Loro colgono le opportunità nel momento stesso, anzi a volte le prevengono, no? e qui le stanno prevenendo in termini di, di salute e di sociale. Per cui certo che io faccio l'invito, ma lo faccio soprattutto... Ai meno giovani, perché abbiano voglia di favorire sempre di più questo tipo di, di iniziative e i giovani verranno, perché non possono non venire a fronte di, di una cosa così interessante, bella e che darà frutti. Ringraziamo Amalia Sant'Angeli per la disponibilità e da Volontrete tutti.